tutto ciao a tutti ragazzi siamo Dynamitix e Marco007 siamo tornati su Paper Mario di Origami King vi ricordiamo di iscrivervi e di rispondere al sondaggio anche se è un po' presto soltanto che okay, vabbè bene nella, nella scorsa parte abbiamo fatto qualche cosa con le torri e siamo entrati in questo tempio il tempio del fuoco dovrebbe essere lo è eh? si sì. No, mi sa che è la caverna del fuoco, come delle fiamme Wow, tutto sbagliato C'era scritto lì Ah, questa so, area l'abbiamo già fatta nella scorsa parte Perché Marco è entrato nel, nella porta Giustamente Bam, tutti i coriandoli In effetti avrei ragione, avrei dovuto curarmi No, mi sa che non è ancora il momento giusto Salta Ok, abbiamo già completato una parte della della Cioè una, una cosa una, una task del Del cuovo delle fiamme Una parte del 100% non del cuovo delle fiamme Un firebro Un firebro Dritto dalla nave di, di, Della principessa Peach Dalla principessa Peach Perché? Perché li abbiamo incontrati prima Ah no, ti ha salito che, Ok taglio un tesoro, ah vabbè <ride> dicevo, oh, no non c'è il professor Todd ad aiutarci che fai? Perché ti e pensavo ci fosse una, una, una cosa, una uh, scala allora si, si viene da qui non mi devo preoccupare dei blocchi nascosti che tanto stanno qui e non posso aprirlo senza uh, nel caso la battaglia di prima non fosse non fosse, cioè fosse stata tagliata Uh, abbiamo scoperto che durante la battaglia. Oh, uh, scoperto. <ride> uh, abbiamo più scoperto di che durante la, durante la battaglia posso cambiare pure le armi. Sì, abbiamo saltato un po'. Che diciamo che lo.. lo le, direi che lo faccio ora. Eh, anche. Direi. Di usare le mie armi più potenti. Perché si sta avvicinando il momento del boss. Che ne sa? So. Beh, siamo più o meno alla fine. Eh. Vedi che siamo... il martello che siamo dorato siamo... è più forte del di... lanciartello lucente, no, e eh, non te ne serve e di sicuro. Non due. abbiamo mai usato il lanciartello lucente. Di sicuro veramente. non te ne serviranno due. Lo so, però dorato. sono le mie armi più potenti. Primetti eh. quello dorato. Perché? Perché sì N Non mi serve a niente quello dorato. Ti dai soldi e fa anche un sacco di danni. Potentissimo. Che è potentissimo. Ma è, è meno forte, lo dice il gioco. Non contano come blocchi quelli, ok. No, i Mattoni. blocchi i punti interrogativo i sono quelli da distruggere. Mi salva. Mm. Mi curo prima. Salvataggio. Abbiamo un casino di soldi di nuovo. lo stiamo recuperando. Vedi, sì. l'abbiamo detto che... I che, che serviranno. Cioè, che... Cosa? Quelli lascio pure pochi, quei soldi. Uh, quant'è che mi cura questo? Sì. Il fungo normale è 50. è eh, appunto. Basta. Mi bastava questo. Uh, Cosa ho saltato io? Mappa. Nulla. Dico. Ah ok, l'ho completato al 100%, quindi direi che questo è... è... Guarda, questo è proprio un'airena del boss. No, non, può, non, non può che essere un boss. Non penso, dai. C'è pure il petrolio qui. No. Hai sentito? Qua oh, ha c'è no. una, una, una siga elettrica. No no un ho di pokemon oh non oh oh oh oh oh no ha bruciato tutto intorno non possiamo fuggire Quei pezzi della coda come fanno ad essere attaccati? E a... il cartomagno del, del, del fuoco Ma come fa? Ma come fa a essere così <ride> Gli orecchi <ride> Come fa a essere così focoso e a non bruciare? Che creatura incredibile Oh, ma è stato spiegato in un origami Mario, dobbiamo trovare il modo per ma, placare ma, i suoi volentieri. Ma i certo Magni non origami, li possiamo vedere. Non ci sono, e basta. Mm, ma io li voglio salvare, non li voglio uccidere e far diventare dei zon libri. Zonzoni. Zon. Perfetto vediamo Cioè adesso. poi non l'ho capito Reolli è venuto qui E ha, e ha messo nella macchina ori Degli origami questo cartomagno sì. ma, le viste, ma le hai viste con le ali? Sono in mani Che creatura maestosa Di sicuro è un cartomagno Non sono in mani Sono ali Complimenti eh? Complimenti Olivia È un cartomagno bravo Olivia Ed è anche <ride> in fiamme aveva pure detto lei, Ed è Olivia. anche in fiamme Quindi non può essere Che il cartomagno del fuoco Data la medaglia a questa signora allora, Mario, come vogliamo cavarcela stavolta? O oh, cartarcela? No, no, Shhh, no. Shh, shh. Allora, direi, per prima cosa non lo toccare con le mani, perché sicuramente mm. ti scotta. Ma è poco sicuro. Mm. Ecco, infatti, mettiti il in suggerimento. Ehm... <ride> um. E poi boh, mi metto, mi metto questo. Perché <ride> lo attacco con il martello. Non puoi toccare ecco, infatti, non puoi toccare con gli artimani il cartomagno del fuoco finché va a fuoco. Pestalo con le scarpe di ferro. Ah. Ah, bene. Ah, hai fatto bene a metterlo, forse. Posso anche usare il lanciartello, ma è meglio usare questo. Per essere per Turno per di Mare. Tu, tu, tu, tu. Ok, sì, meglio usare. Ma che usare... schifezza! Dovevi usare quelle normali di, di ferro, così le sprechi solo. C'hai fatto caso? I suoi pv sono diminuiti quando mm. ha perso delle penne. Sì, ma lei lascia. Siccome gli... diventerebbe debolissimo se le perdesse tutte, anche se sarebbe un po' triste. Cosa? Devi toglierle tutte e Che No, perché sarebbe un po' triste. Palla uh. di fuoco? Wow, niente di speciale. Lancia penne infuocate. Non puoi avere due, due turni? No, quello è il suo turno di distruzione caselle Quindi si sì, <ride> può. Cosa? Ok, direi che non, non, è co non conviene. Sta alla larga dalle penne, penne infuocate a terra. Sembrano molto pericolose. Ok, non oso so to toccare il.. Le ruoti. ruote insieme, quindi sih sì. uh, non, non oso toccare le le, le azioni. Um, cartomagno Eh, cartomagni. Devi, devi solo colpire col, col salto là. Ferro. Mmm. È stato un errore mettere quello vistoso, eh. <ride> no, magari tipo il, quello non di ferro mi fa. Faceva an an ancora di meno. Beh, mi busto un po'. Mm -hmm. Wow, grazie. Ah no, no, quella è un'azione del cartomagno del. del, del... Il cartomagno dell'acqua sicuramente è eh, potentissimo. Punto. Che metti il ferro salto. Perché usi sì, quello nuovo? Ah no, no non, non è, è vero, sì, sì, nuovo. lo so, lo so. No, ho fallito. Sono stupido. Chei dot, che sei? Meno male che abbiamo preso oh, il guscio no. di, di, di argento. Ma che fa? Ne mette sempre di più? <ride> Forse sta pure sprecando, anche. se si sta danneggiando mettendo le penne a terra Miglio. Ok, devi, devi prendere un arma pericolo. Sos, sos. Sos. Hai visto quelli? Gli anni dell'arena sono pieni di penne di fiamme. Devi trovare un modo di spegnerle, prima che sia troppo tardi. Yay. Cartomagno dell'acqua, sicuro. Devi, devi metterlo a ogni costo. Dov'è che sta l'on Lì? Bene. Laggiù. così, Vai. fatto. Yes. On cartella. No, sono stupido. <ride> sono un idiota. <ride> lo sapevo io che sarebbe successo. Non è vero, se l'avessi Sì, lo sapevo, lo sapevo. Letto. Lo stavo immaginando, mo, tipo non, non fa nulla. Beh, almeno l'hai attivato. <ride> ora, ora posso tipo cercare di aggiungermi qualcosa che non posso aggiungermi che cacchio. Allora di là e poi ti metti una freccia per andare in avanti. Cosa? Avvicina questo il più possibile a lui Sicuramente quello gli farà più danni Un attimo Non faccio ah, nulla Guarda, guarda, non, non faccio cuore. nulla Però posso fare così Aggiungermi questo C'è la penna Ah Senti, allora eh, Senti, questa è la cosa più sicura da fare Palla, che ti devo dire Mettiti il cuore in mezzo pure Vai BAM Freccia Amore. cuore E cartomagno Turno di mafio carlo recardomagno Chissà cosa grasso. fa durante i boss Non lo sappiamo ancora Oh no sta per esplodere Ah che bello vedere un, un drago d'acqua Su un drago di Ah wow due danni Beh almeno gli ha fatto molto male E si è anche spento Quindi ora sicuramente lo puoi distruggere con un qualche martello Si sì. Ma, ma, ma certo l'acqua spegne le fiamme Wow, se è Olivia, ma dove vivi? Terrenobio. Dove vivi Olivia? Dove vivi? Scusa, probabilmente ti sto dicendo un'ovvietà, vero? Wow, ora te ne accorgi. Beh, ora che il cartonello del fuoco è spento, <ride> puoi attaccarlo senza subire danni. Avanti tutta! Bene, allora prendiamo. Uh, guarda, pure le penne si sono spente per qualche motivo. Perché ah. è, è, è quello l'unica ragione. Comunque, uh, uh, cerca di usare la manforte. Sicuramente eh, puoi, sì. puoi distruggerlo. Credo. Veramente manforte sono tutti i poteri. Intendo il cartomagno della. della, sì. della mano. Il cartomagno manuso. Cioè, veramente la, le, gli arti magni sono. sono il potere di Olivia. Tutti sono poteri di Olivia quando li conosci. Quindi. Ok. E sì, nel bom, senso bom. quelli sono proprio originali di Olivia. Ma perché continua a dirmi che, che sono desincronizzate le cose? Perché sei desincronizzata le cose. <ride> Oh, no, si, ri si riaccendono. E come dovresti fare? Scusa. Ah, no, le, le riprende Si è riacceso? Ma non può essere. Forse dobbiamo migliorare il tuo tempismo con attacchi con le arti Un attimo. No, ma se Sì, l'ho appena detto. Si, sì. si è curato tutto. Oddio. E non riesco a pararne mezzo? Ok, fatto. Sì. <ride> <ride> Ok, ora ho imparato Mettiti a... Mettiti il azione. cartomagno dell'acqua di nuovo. E non ci sono Non c'è nessuna penna a terra, quindi ho fatto tutto bene. o spera solo di non morire il prossimo turno. <ride> oh oh. Non ho capito cosa... Ah, mi devo, lo devo prima indebolire un casino. poi usare il cartomagno dell'acqua. Perché? Perché così devo usare meno gli artimagni. E usando meno. vedi? Ora, ora usare, devo per forza usarli un casino, sennò no poi si riprende subito. Ali tiepite. Ali tiepite perché. perché se. Oh no, grazie ripresa. Marco, non ci, avrei, non ci sarei mai arrivato. Non ce l'avrei mai fatta senza il tuo aiuto. Sì, è, è solo una mossa. Nion. Nion. E mo si riprende quindi è inutile Ma no, riprende fuoco E si riprende subitissimo Perfection Cioè quelle quando mai gli ho tolte quelle penne? Uh, quando le hai colpito adesso E niente è inutile si è riacceso di nuovo, bisogna trovare il modo per far cadere di osso tutte quelle pennacce in un solo Vedi. colpo, o sarà tutto inutile. Vedi, faccio prima cadere con gli attacchi normali e poi li tolgo. Marco, ehm. para, ti prego. Ok, ora ti devi curare. Devi mettere i cuori per forza. Oppure usare il, il fungo. Beh, il cuore mi sembra la cosa più, più facile. Così non devi sprecare un turno. Ok, uh, c'ho pure il tempo di usare un attacco, mettermi un attacco qui. E no, uh, facciamo così. Mettiti più una mossa. Ah, è vero, devo togliere questo. Mm. Mi rovina qualcosa? No. E eh, vabbè. E il cuore? ah Il cuore l'ho messo. Il 30, 30 mm. non, è, non è affatto buono, sai? Vabbè, usiamo di nuovo le scarpe. Mm, fa più danno da vicino Spero di sì No Wow che schifo Ho fatto il perfetto ma gli ho fatto 5 danni Devi aspettare che ti lancia tutte le sue piume Ok meno male che ha fatto la palla di fuoco Vai non poteva fare un Vedi attacco Vedi che si è danneggiato lanciando le piume Quindi aspetta che ne lancia abbastanza Per poterlo sì, uccidere deve, subito Deve lanciarne un casino e poi io devo cercare di fare tutto lo slalom Tra le, tra le piume e, e ucciderlo con il cartomagno dell'acqua allora, di là vai su una piuma Quindi so. devi, devi togliermi. Quindi devo, devo mettermi un attacco lì Ecco <ride> Detto fatto uh, Basta? Sì Posso aumentarmi l'attacco Fare qualcosa Aumentarmi la vita No è eh. Niente um, Provo il lanciartello No, penso che non cambi nulla, anzi, è solo un attacco singolo, quindi probabilmente gli fai tipo due danni e basta. Quindi me scarpe di, di ferro. Di nuovo 5 danni. Sì, tanto l'importante è che lancia lui le piume. Ok. Quando la, la musica diventa ovattata lo odio. Invece secondo me è un buon tocco. È lo so, però lo odio. Cioè, di perché si devi mettere delicolo, per forza ok. ogni ogni turno ti devi mettere un, almeno un cuore se non sopravvivi e invece che l'on posso mettermi qualcosa? no eh e cosa posso fare? cuore posso provare così c'è qualcosa di sbagliato in questo? no non bene allora me. mi posso mettere il, il cuore Uh, un cuore da 50 bene Secondo me qui è utile usare il lanciartello Che ho paura di morire facendo così Sta... Che stanno tutte le spine lì Prova Ma secondo me ti devi avvicinare per forza per usarlo. Vabbè dai Facciamo Evita <ride> <ride> Perché non lo fa sempre allora Cioè Bene è a metà vita Quindi ora devi solo continuare a farlo ancora Il guscio Senza il guscio d'argento ti farebbe tipo il triplo dei danni Impressionante Ora meno di metà vita. Ma oh guarda eh, quello. Sì, che quelle, succede lì? Quelle là ti so, distruggono in un colpo Eh, lì ce ne sono quattro nello stesso spot. E sono pure incandescenti proprio Quindi si sì, evitale e basta. Uh, stavo per scappare. Mm, yes, scappiamo dal cartomagno. <ride> Niente, ti devi cambiare questa. No, lì c'è la c'è la freccia, c'è la cosa. C'è una cosa qui. Allora innanzitutto l'ho fatto allora uh, è molto difficile ora non posso neanche on no, no. e poi che ti serve on? Um. mi serve perché voglio fare già i, i, gli artimani ecco ma mi prenderò un casino di danni e poi inutile ecco l'ho fatto soltanto per mettere on ma gli artimani adesso non, non lo uccidi. Non è, non Beh, è abbastanza. Probabilmente si. Sì. No, non, non, non lo uccidi. Ma guarda, è impossibile muoversi ormai. È eh. tardi ormai. Devi metterti più cuori possibile, poi. Guarda, quello. Almeno, almeno lì ci almeno sono un altro tre. Eh, ci sono tre attacchi e solo uno di quelli. Almeno eh, un altro attacco devi, devi, devi farglielo. È minimo. Devo sacrificare il cuore per fare un attacco. No, devi, devi curarti. Altrimenti mettiti un'altra azione. È quella e quella l'unica altra cosa E come faccio? Come faccio? Scusa? Dimmelo Intanto se resti così poi vai su 40 spine Quindi non, non cambia Proviamo si sì, così Dovrebbe funzionare Certo che deve funzionare Perfetto Usa scarpe le scarpe missose. E al prossimo turno devi usare gli artimani sì. Per forza Perché E ho già messo on quindi basta mettere tu, tu, tu Basta metterne uno e, e per forza ce ne deve okay, essere E ora? Spera solo che facendo così sia abbastanza. Ah, già, meno male che me lo sono ricordato. Così. Ora non posso usare gli artimani. Devo prima usare il, il, Carto il cartomagno dell'acqua. Dell Ken, dov'è? Ken, Ken dov dove sei? Ma dov'è? Non c'è da nessuna parte. <ride> Vediamo così, vai sulle spine. Non posso fare niente. Che il dai! Che saldai dai! Mettiti il cuore il <ride> possibile E poi lascia così sì. No no, lascia con l'attacco lì No no no E ecco eh, mettitelo questa è, questa è la via più sicura credo No, che stele. fai? Cosa? Che fai cosa? Che ho fatto di male? Se ci vuole non, ci, non ce ne frega niente Mi sono tipo curato il massimo E ora sono pronto a faceare il mio destino di morte, perché ti sei messo la busta? C'avevi cioè, l'attacco, prendevi solo un 8 danni. Tipo, dove? Madonna, non l'avevo visto. Magari era pure impossibile. Come ecco, mo sei morto? Non sono morto bene. Ora devo sperare in meglio. Ok, mettiti subito il cuore e qualcosa il altro. Il cartomagno dell'acqua. Se mo' il cuore, dove lo trovo? Non ah. puoi resistere nemmeno all'attacco quello lì che ti fa quando è spento. Che ti fa 14 danni. Quando lo pari. Mm. Quindi al meglio proprio muori. Vale che c'è il fungo fungovita, eh, quindi potremmo anche prendere lo storissimo. Eh... Eh sì, possiamo usare il fungo vita, tanto basta che lo ristoro dopo. Lo ristoro Vabbè, mettiti, mettiti una freccia per mi andare a. mi metto una freccia qualsiasi, basta che non mi faccia male. Questo. Ok, vai. Posso mettermi in me Voglio quel cuore, però. Come lo fai a prendere? Lascia stare. Ah. Vai. Tanto hai il fungo vita, il fungo vita quanto è che ti resuscita? Con quanta vita. De, de, tutto proprio. Ah, Bene, allora è fatto. Ci pensi che mo' lo uccido semplicemente? No. Speriamo. Penso. Non penso funzioni così. Sì, trasformati. <ride> ok, tipo boh, quando un Pokémon si evolve. Sì, evolve. trasformati. Ora sì che ci siamo. Ah, è vero, gli faccio solo due danni. <ride> a più, a più. Guarda, non ha neanche le piume nelle ali. Si è proprio levato tutto. 17, vabbè ma mi riprendo con il fungo vita Oh surprise Olivia sempre Pizza mi, Mario sempre preveniente Ma about to end this man's walk here no si è tolto pure il L'ON Che te ne frega? Devi solo Ah si vero Vabbè niente Preparatelo bene Marco se fallisci questa devi rifare tutto da capo come se non fosse mai successo nulla e a quel punto ti giuro che <ride> che tagli per forza devi tagliare grazie al cacchio che taglio come, come dovrei farlo? allora mi do un casino di tempo perché io ho bisogno di tempo non voglio la pressione in mezzo <ride> tipo paghi paghi paghi una persona che ha messo una bomba... senti mettiti eh, eh, mettiti cosa mettiti qualcosa di prego lo puoi, lo puoi shottare con un... Non credo che funzionerà un uh, coso normale No! Cosa ho fatto? Sono idiota! Sono un idiota Eh? <ride> Mi vuoi far venire un infarto Cos gioco? Cos'è questo miracolo? Veloce, mettiti l'on l'hai cioè, me lo metto? Hai sprecato, hai sprecato lo scorso turno Adesso veramente si, si riprende Così non fai nulla devi, devi metterti una freccia Se no non vai da nessuna parte Allora me la metto qui alleluia Vai Un parto Sì Beh ora ti prego prendili tutti gli attacchi Se no poi non, ne, non fai abbastanza Muori da. uccello del malaugurio Non sta morendo come? Ah, tira. Spiumalo! Staccali con la testa! Cosa gli ho tolto il ah, becco! No, le è staccato via le prime ah, okay, testa Ah, ok, dalla testa. È, lo, lo è diventato un uccello calvo. Si. Sì. È diventato pelato. Yeeee. Yeah. 2550 monete che non sono abbastanza per tutte quelle che hai speso. Aiuto! Che stress queste battaglie, boss! Eh. Questa, questa parte è gioco cioè non sono difficili Il fatto è che se sbagli qualcosa devi ricominciarla da capo Punto. Oh. Queste battaglie post sono davvero fatte bene Mi piace sto gioco <ride> Tipo, oddio un parto durante la battaglia il, il tomo del fuoco <ride> Durante la battaglia impazzisco poi Dai, mi piace sto gioco <ride> Tomo del fuoco. E ora salta la cazzo di Oliva ah, Allora, spergli questo lì, bla bla bla Vai, spamma, spam Wow, questo è... No. Nessun origami è complicato, basta seguire le istruzioni No, non è vero Sono Ok, penso di essermi fatto un'idea Grosso modo, grasso Ma ce la farò, a, cuore, a mettere in pratica Ho il cuore che mi batte a mille Ma cosa? Non dirlo a me Ho fatto tutto Mario Io ho perso 25 anni di vita con quella battaglia no ah gli orecchie di oliva lol. oliva olivia mm, si sì, proprio così <ride> funzionano crea così da gli oliva. origami <ride> si sì, proprio così erano fatte le ali <ride> un bel cartomagno non ballare ma anche con questo mamma questo. di tutti gli origami mamma Ricordi quando ti ho detto Che il cuore Mi batteva Bill Adesso è come se fosse in fiamme. in fiamme Ah ah ah Quinta cosa ovvia Olivia Ora che, che cosa idiota farà boh, Prima fa, balla fa saltare, Poi in fa saltare in aria Tutto il posto Prima, ecco. balla, prima balla Poi ingrassa, E ora che fa no, Sta facendo saltare in aria tutto Non hai capito Ho appena detto sì, certo, funziona proprio così il petrolio. Sì, ah, ah, l'ha tipo prosciugato il petrolio. Guarda No, non è che l'ha prosciugato. Cioè, adesso, invece di, di infiammarsi tutto e far esplodere tutto come dovrebbe succedere. Ho solo lasciato uscire il fuoco che ardeva nel mio petto. E guarda cosa è successo. Guarda i ball... Wow devi... tutti, tutti quegli uccelli si sono lasciati coinvolgere dall'atmosfera rovente. Che spettacolo. Uh, bene, direi che per questa parte non lo so. Cioè sì, aspettiamo un blocco salvataggio. No, nel senso... Eh, uh, sì, finito. Per questa parte qui. no, no, io direi di andare in tutti i templi, no, usare no, no, il, no. il coso del cartomagno no. e poi fermarci quando abbiamo sbloccato il tempio. Ci vuole troppo tempo. Beh, no. E poi sicuramente ci sarà qualche altra cosa. Forse sarei dovuto andare con loro. No, un tempio oscuro prima di trappole, non il posto A un accademico del mio calibro. Almeno hanno fatto le foto così possono dare al, no. Eh, al capitante. Al no che non le hanno fatte. Ah, no. mao Hello Prestore, siamo tornati. Oh, per fortuna siete sani e salvi, nemmeno una bruciacchiatura. Siamo okay. gli unici esploratori di un tempio che tu vuoi no, tanto vai, esplorare. Tesci. Un attimo che succede, ding ding ding! Accessori, con qua del cena di sconto, saldi! Saldi! Oh bene! Possiamo andare a prendere una cosa che, che voglio prendere a Ninjaland non, non ci crederai mai Abbiamo incontrato il cartomagno del fuoco Sì, le ho già viste quelle orecchie È una specie di fenice gigante Anch'io mi, mi sono trasformato in una fenice Uh, se ci penso il cuore mi, mi va di nuovo in fiamme Ma vuoi leggere invece che fare In Su serio? Beh, mi sembra che le cose dentro siamo, siamo state davvero roventi io qui ho cercato di combattere la mia paura per le fiamme e ho sudato parecchio. Mi sono dovuto strizzare parecchie volte. Sì. In ogni caso ottimo lavoro Olivia, spero che la tua nuova bruciante abilità ci torni tornerà utile. Buon lavoro Olivia! Mario tipo, this si fine, mentre li bruciano gli occhi. Beh dai, dai. Non. Dai, no. è durata poco come parte uh, di, di boss, quindi possiamo... Mezz'ora, poco. Vabbè. Ok, eccoci, abbiamo eh, preso questo. Qui. Oh gira Oh, gira! Sarà la piostra la mamma fuori del cartomagno del fuoco! Sì, lo, lo sapevamo già. Ok, oh. ora possiamo attivare il fuoco e possiamo fare. Possiamo attivare il, il fuoco, salta. <ride> L'abbiamo già vista la cazzina Non me lo ricordavo così più. Manco io. Yes. Ok, ora abbiamo attivato Livia, Olivia, Olivia sei... sei andata in fiamme Wow, questo non te l'ha insegnato mica a scuola um, direi che ho fatto un dire, esame di... E direi che ho fatto un esame di piromazia rigenerativa Come rigenerativa Wow, in effetti Vedi questo posto era un po' spento Wow, ho acceso quella specie d'acqua nera Petrolio Guarda che luce che c'è ora Proprio un vero bro è proprio vero che è una buona illuminazione trassera una stanza completamente non credo che faccia bene stare davanti a un pe del petrolio che brucia uh, uh, uh, uh, uh. comunque dovremmo in poi sarà quella la voce di Olivia no <ride> quella la è la voce di Mario solo che lui non parla solo che Mario non è napoletano. che sai di che regione è Mario Mario è della Corsica <ride> no, non lo so in realtà Uh e si rivela un altro pezzo di quel coso Che favore <ride> Guarda Mario <ride> I sapevo I sapevo che sarebbe I, successo I sapevo che sarebbe successo Infatti stavolta non sono caduto Pure e poi tutti hanno fatto la stessa cosa Sì tutti si sono messi così Anche se non capisco come posso aiutarti a non cadere Vabbè sì, abbiamo capito, non servono tutte le cose Oh, case. si è girato anche questo. Ah, capitano Todd è lento. Eccoci qui, ragazzi, il prossimo mano forte. Vabbè, qua tagliamo proprio i gli... coso. grasso magno. Sì, andiamo al sodo stavolta, muoviti, <ride> Olivia. Dannazione. Ah, wow, non ha fatto neanche la cazzo, non l'ho dovuta saltare. Infatti. Sì, oh, si illumina, come se non fosse mai successo. Oh, chissà cosa sta succedendo. Vabbè, come sempre la cosa gira. La cosa gira. Tutte, tutte, tutte, tutte, tu, tu, tu, tu, tu. <ride> No, che... Basta. Tipo quello diventa una cosa del cartomagno ah, della della terra. Bra. Sì, sì. Sì, quello è il coso del cartomagno della terra. No! Professore, stai bene. È caduto. Ah, ah sì, sì, sì. Oh sì, sì, sto oh, sì, bene. Sì, sì, A quanto pare sono vecchio. Perché le salti? sti dialoghi non li devi saltare ma sono inutili tu sei inutile se per questo tutti i dialoghi sono inutili beh taglio con solo cose ho ok e... questo è l'ultimo il primo occhio che abbiamo preso è l'ultimo che accendiamo quindi no lo so è strano no non voglio questo devi usare l'altro tuo potere hai, hai il potere di rompere le scatole ma anche il, il, il potere di, di usare il cartomagno bene e con questo il carlomagno <ride> si muove si muove E ora dobbiamo la fare tonità. la roba del rito satanico <ride> <ride> che poi non è un rito è semplicemente lei wow. che usa il potere del cartomagno della terra Yeee yeah. Wow Ok, ora salvo e lo fa faremo la prossima volta, questa cosa. Ehi, ma che sto facendo? Io mica devo cadere a terra come voi, io galleggio a mezz'aria. Intanto si è caduta la prima volta. E la seconda invece stava a terra così. Eh. Boh, vabbè. Olivia è troppo stupida per questo mondo. Bene, quello sì, punto di là. Ah, sì, sì, sì si è girata anche questa. Ok, salva. Nella prossima parte andremo ad attivare quella piastrella... Con la piastrella del sì, cartomagno della terra eh, Sì, cartomagno della terra Quindi e ci vediamo la prossima Ciao, iscrivetevi Ciao, l'abbiamo già detto Forse, non lo so